Ehi ma ciao, come state? Sì, siete di nuovo nella mia cucina perché svuota la spesa. Dunque, eh, oggi spesina di cose ed è sfiziose, curiose che mi servivano. Perché qui saltiamo tra zona arancio, arancio scuro, rosso, arancio scuro, arancio eh, ed è, io devo andare alla coppe e la coppe è fuori comune. Quindi non ci vado per una spesina piccola, ma faccio un po' di scorta di quello che mi serve certo è che i prodotti tipo ed è, carne, pesce poco ed è verdura e frutta invece li vado a prendere nel comune quando mi serve quindi oggi cose sfiziose o cose comunque che mi servono e che non trovo ed è ovviamente nel conad del mio comune perché è un conad city quindi iniziamo come sempre e uh. iniziamo dalla borsa dei surgelati così poi la metto via dove abbiamo i punti e la mascherina che devo buttare. abbiamo preso questi come sempre di Alpli ne ho presi due tre e c'è anche quarto Filadelfia sempre comodo ma cos'è la cosa più grande scusate spinaci in foglia surgelati quanti della coppia non sono affatto male, vi devo dire, un chilo, un euro e diciannove, ci sta sempre. Poi cos'altro abbiamo? Ah, ecco, verrà finito l'altro, perché erano quattro. Due gusti, quindi... Poi, ho preso degli yogurt. Ora appoggio un attimo tutto e vi chiedo una cosa. Secondo voi, che yogurt ho preso? Ovviamente i soffi, Ah, ho trovato anche lo scontrino. Soffio. Quelli in musso, quindi quello con eh, bianco col ciò, con cubetti di, ciò, di cocco, bianco col pistacchio e bianco più brownie al caffè. Allora posso dirvi, sinceramente, quello al pistacchio è il mio preferito. Ma non posso dire di pistacchio anche se lo farei volentieri e quindi ho preso anche quelli. Intanto questo è lo scontrino. Togliamo questa parte finale che è quella del pagamento punti e codice barra. Lo scontrino comunque c'è. Ok, andiamo avanti veloci veloci. Dunque, altre cose da frigo o freezer. Comunque, forse ho preso un po' di prosciutto cotto, ma è quello che usiamo di più. Eh, perché questo, in questo caso, è lo snello della Rovagnati che sarebbe 2,99 euro ma era in offerta a 1,09 euro e nove, quindi l'ho preso ho guardato la scadenza va avanti ne ho presi 5 e per finire con i sugelati surgelati insomma la roba da refrigerata mozzarelle della granarolo due confezioni perché vanno avanti le mozzarelle ci stanno sempre ed metti in frigo le cose e ci rivediamo ok allora andiamo avanti con la seconda borsa perché è tutta di cose pappose no perché c'erano in offerta i croissant della bauli a ah, 0,99 ed è solitamente questi li mangiamo, eh, li mangiamo volentieri Colazione, merenda, scaldati, non scaldati e quindi ne ho presi due ogni tipo cavolo 0,99 e scadono avanti, scadono a luglio, quindi direi che li mangiamo prima. Quindi faccio presto: due al cioccolato, due al, um, al di cocca e di cocca. Ecco l'unica cosa che era rimasto, l'ultimo alla ciliegia. Quindi questo alla ciliegia. Quindi invece di fare due ciliegie perché mancava uno, no? giustamente, ho preso questa alla ciliegia, no, scusate, frutti di bosco con i cinque cereali. Non so com'è, però lo troviamo. E intanto li mettiamo qui. Poi andiamo avanti con le cose pappose. E. Dunque, buste per spedire non vi interessano. Le ho prese perché ne ho preso anche un altro pacchetto, a dire il vero. Esatto, perché ultimamente sto vendendo alcune cose su Winted e quindi mi trovo bene. Oltretutto lo usate Winted, se per caso lo usate vi lascio il mio, codice, il mio, codice, no, il mio link per vedere che cosa vende nel caso vi interessa e quindi mi servono le buste per spedire, anche per avere mm, qualcosa di imbottito, le cosine piccole, sto venendo davvero delle cose a pochi euro quindi 2, 3, 5 euro massimo e quindi ok poi a questo punto io non so se perché inizia a pesare un po' questa borsa io la appoggio, metto indietro le merendine oh, appoggio la borsa e vi faccio vedere mano a mano allora al Conad dove vado io non ci sono i biscotti che voglio io. Quindi, dato che erano anche in offerta, io ho preso abbracci dell'amolino bianco, come sempre. Questo è 700 grammi. Pandistelle dell'amorino bianco, vogliamo parlarne? Questi sono ottimi. E questi sono buonissimi. I, eh, i nascondini sono buonissimi. Cioè, io anche nelle... Mm, nel tè caldo, nella tisana, questi sono buonissimi, ma anche da soli. Ho pociati anche nello yogurt. Cioè sono proprio buonissimi in ogni occasione. Poi dopo vediamo un po' cos'altro ho preso. Ah sì, altri gusti. Dunque, dunque, dunque, dunque sì, queste sono della coppie, ma vado benissimo. Le eh, caramelle e toffee sono dure. Oppure le gelée, quelle con lo zucchero. Quindi mm, con lo zucchero e quelle... Sinceramente mi sono sbagliata. <ride> Dovevo prendere tutte due gelée. Queste invece sono toffì. Ma sono quelle quindi con lo zucchero. Le, le zollette di, di... Lo zucchero ce l'hanno. Una agli agrumi e una ai i frutti assortiti. Ecco. Andate, la tele rimborsa, una caramella va sempre bene. Poi, poi, poi, poi, sempre di pappe. Di parte vi mostro queste qui che io le riesco a trovare solamente alla coppia, non so se ci sono di altri marchi. La cioccolata senza zucchero, qui ho preso quella al latte che poi non è proprio senza zucchero, però 100 grammi, cioè tutta la barretta, ha uno no, per porzione 100 grammi a 7,9 grammi di zucchero secondo me il fondente ce n'è ancora meno io le trovo solo alla coppia e le prendo perché, perché sì ed le prendo lì quando ci sono dunque altre cose pappose pappose sì eccole qui perché erano in offerta ed è a 1,09 euro i de cioccolabins questi qua insomma ecco È sempre al cioccolato al latte a me piace il cioccolato al latte ed è se qualcuno in casa non piace cioccolato al latte, se ne farà una ragione. Ma no, non è vero, lo mangio lo stesso. Poi andiamo alle cose. Eccole qua. Ma dove ho ah sì, qua. Cose per i capelli, due cosine per i capelli ci stavano. Questa è la Sansik One Minute Wow. Morbidi e luminosi, trattamento intensivo per capelli secchi e spenti. Eh, oh! Scritta gialla su sfondo argentato è fantastico. La ricarica di, vabbè, idratante con olio di avocado. Allora, di questa marca, di questo prodotto, proprio le One Minute, che è la maschera da un minuto, me ne avevano mandate due e ho fatto anche la foto su Instagram e mi sto trovando benissimo, mi mancavano solo, ho visto che ce n'erano quattro tipi: mi mancava questa e quella per i capelli ricci, quella per i capelli ricci no, e allora questa. Poi le fiale della caramina H anticaduta. Questa ciclo da um, primavera e autunno sono ottime. Costano 8,90€. Questo me la ricordo sempre. 8,90€ ci fai un ciclo e sono davvero, davvero ottime. Poi, a questo punto, io vi rimetto in pausa perché devo riliberare il mobile lì per farvi vedere l'ultima borsa. Così anche metto via un po' di cose perché non immaginate il macello. Ed eccoci. Allora, ultima borsa risma di carta e mi serve per la stampata e poi dopo a questo punto non mi ricordo neanche io che cosa ah sì sì sì carote e un minimo di salute in questa casa ci deve essere quindi carote anche perché le faccio ehm, in pinzimonio le mangio così sono buone anche crude se no crude tagliate alla julienne con solo un po' d'olio oppure con limone a volte anche con la maionese ed è, insomma in tutti i modi o se no se vedo che iniziano a averci un po' di tempo le taglio a rodanghine sbollento lascio raffreddare e caccio in freezer e sono già pronte solo da, da scaldare quindi sono davvero versatili poi succo della skip senza zuccheri aggiunti che però di zuccheri ne ha e papà papà pa di pa, zuccheri ne ha 5,5 per 100 ml cioè non è che non ha zucchero ce ne ha, ce n'è forse meno degli altri ma ce ne ha. non amo molto l'arancia ed è bionda veramente, io preferisco quella rossa ma c'era solo quella, non c'è l'arancia rossa la coppia cioè, di altre marche sì, soprattutto della loro ma non l'ho trovata ed c'era popelmo ed è maracuja c'era tutto tranne l'arancia rossa Eh vabbè, prendiamo quella poi concludo con i sughi pronti della varilla sì, sì sono una da sughi pronti io mangio solo i sughi pronti e però mi piacciono allora, raguola montanara che è buona perché ha sia la carne che dei funghi matriciana, questo è davvero ottimo, ah li ho presi così tanti perché erano in offerta, poi vediamo cosa ho preso, un altro alla matriciana, un altro alla montanara, perché lo trovo solo lì oltretutto, e poi credo di averne presi due, hanno ah, diversi, uno alle olive e uno alla puttanesca, La puttanesca c'ha olive capperi, mentre questo ha solo le olive, sono buoni, anche quello della coppa. Bolognese che è un reguo classico oppure a um, matriciana sono buoni mentre non so se ho detto una cosa giusta. Anche quelli del Conad bolognese e Amatriciana sono buoni, conad mentre la Cop bolognese e Amatriciana non mi piacciono. Sono dolci e non mi piacciono, e con questo io ho finito video suolta la spesa spero di avervi tenuto un pochino di compagnia adesso vado a togliere le mie scarpe perché una cosa che non sopporto è tenere le scarpe in casa, mi sono fermata solo qui però non lo sopporto ed è niente, ed è... noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao, ehi sono qui ciao